a tutti voi che state qui e anche a tutti quelli che ci seguono dal web. Um, siamo qui per inaugurare il museo, lo sapete tutti, ma soprattutto questa vorrei fosse una riunione fra amici, fra vecchi amici, perché con tutti, con quasi, con quasi tutti voi ci conosciamo da tempo, insomma da qualche anno, e quindi questa sera è un bel ritrovarsi, ecco mi fa molto piacere. E, um, siamo qui insieme, insieme a Mario e insieme ad, Alpha, a, ad Elif, Alpha Hauer, eh, anche per, eh, diciamo per, per rinnovare un, un, um, un periodo del museo che è stato oh, importante e per dare un nuovo inizio a questo progetto, e, um, il progetto eh, del museo del metaverso che tutti conoscete il museo è stato ricostruito il museo durante gli anni dal 2007 ad oggi ha avuto diverse strutture questa volta la struttura è stata ricostruita da Alpha Auer Elif Eiter in, eh, nella vita reale è una struttura che come potete vedere è bellissima insomma, eh, si compone di diversi piani, il piano terra con nove, con nove sfere e poi altri ehm, quattro altri, eh, fino, al se, fino al settimo piano. Piano terra, livello terra e livello cielo. Insomma, abbiamo più di 40 artisti, quindi questo vi può, eh, vi, vi può far capire. Ehm, quanto lavoro, quanto impegno e quanto entusiasmo abbiamo avuto in questo periodo. E, conoscete benissimo Mario Gerosa, perché Mario Gerosa è, è stato il pioniere de, dell'arte dei mondi virtuali. E quindi eh, Mario è un, un, un giornalista, un saggista... Eh, capo redattore di AD Mario ha scritto diversi libri sui mondi virtuali a partire da mondi virtuali appunto edizione Castelvecchi se non vado errata eh, sì vero eh, Second Life un libro per chi si avventurava negli anni 2007 e in Second Life fondamentale e Rinascimento Virtuale, che poi, ehm, se tutti ricorderete, eh, il libro che diede il via alla mo mostra realizzata a Firenze nel Museo di Storia, di Storia Naturale di cui Mario Gerosa fu il curatore, una mostra che coinvolse, una mostra internazionale che coinvolse tutti gli artisti da tutte le parti del mondo. Insomma, quindi diciamo che è un, è un bel ritrovarsi in questo momento, sinceramente mi fa molto piacere, mi fa molto piacere di rivedere amici che non vedevo da tempo, come Mario Cerboni, che veramente per me è un piacerissimo averlo, averlo qui e avere i suoi, ehm, le sue opere per la prima volta esposte al Museo del Metaverso. È un piacere avere tutti voi, sia, sia i, i nuovi che i vecchi amici. E quindi, Sari Maghia, eh, Freda Corda, ehm, insomma guarda adesso farei un torto a qualcuno eh, citandone alcuni e lasciandone altri quindi ecco tutti amici è bellissimo rivedervi e stare insieme a voi poi avrete modo di visitare il museo perché il museo non si visita con una passeggiata perché è abbastanza sostanzioso con tante opere da visitare, tante installazioni quindi magari... Ecco, vi inviterei anche a venire nei prossimi giorni per, per vedere poi con calma tutti i lavori che sono stati esposti. E, vabbè, adesso poi io vorrei che questa poi fra l'altro fosse anche una conversazione fra amici, insomma non, non vorrei che fosse una cosa paludata. Quindi lascio la parola a Mario eh, con il quale poi insomma interloquiremo eh, senza che questa debba essere diciamo una cosa, una, una conferenza o chissà cosa. ecco. Sì, grazie Rosanna, grazie mille. E innanzitutto voglio fare i complimenti sia a te, sia a Elif, Elif Eiter Alpha Auer, per il lavoro straordinario che avete fatto. E pensavo proprio in questi giorni, dopo che abbiamo fatto la visita al museo settimana scorsa, che bisogna darvi atto di essere riusciti a garantire una solida continuità all'interno di questi mondi virtuali per, soprattutto la parte culturale, l'arte e la cultura in generale e trovo che sia una cosa straordinaria quella che avete fatto questo museo garantisce veramente il perpetuarsi l'andare avanti di una tradizione che è importantissima almeno a mio modesto avviso e in effetti pensavo gli anni sono passati sono passati in fretta, sono passati tanti anni e, ed è proprio grazie come questa che si spera insomma che non vada mh, disperso questo, questo patrimonio sì. che da allora, tutto sommato, i discorsi mi sembra che bene o male siano sempre gli stessi, un patrimonio che non è stato ancora sufficientemente certo. valorizzato da parte dei critici sì. da parte delle istituzioni esterne come già abbiamo mm. avuto modo di dire. Sì certo, poi sì sì, prego. E, e l'altra cosa appunto pensavo ancora, ci pensavo oggi che appunto vedevo il museo è attivo dal 2007, prima che ci fosse il museo in effetti non c'era niente di, di questo genere, non c'erano musei così organici, c'erano solo tante piccole gallerie. Per carità, però diciamo una funzione come questa, metaverso, di collettore non c'era ed è importantissimo che ci sia. Mi piace tanto anche l'idea che il museo sia stato progettato da Alpha Hauer, da Eli Feiter che è una delle persone più attive e più interessanti tra quelle che operano nei mondi virtuali una persona di grandissima sensibilità, e di grandissima cultura, che è riuscita a portare qui dentro il suo know-how, creando un'opera. Un L'abbiamo visitata insieme, appunto, una settimana fa, e veramente è un'architettura estremamente duttile, estremamente versatile, ed è il riflesso della, della capacità di, di Elif che, che mi piace ricordare, tra l'altro fa uh, un'opera straordinaria anche uh, come saggista, infatti dirige, tra le altre cose, Metaverse Creativity, che è una rivista scientifica molto importante per i mondi virtuali. Quindi direi veramente una sinergia notevole questa tra il museo e Alpha Hauer e Alfauer, Elif, Eiter. Certo. Eh, la cosa bella in questo museo, a livello architettonico secondo me che dà una visione del futuro che non è per niente scontata, non è quel futuro ovvio da, da fantascienza dei film, ma è quel futuro che non ci accorgiamo di quando entra nelle nostre vite. Il futuro degli iPad, dei tablet, delle, delle stampanti in 3D, tutte cose che rivoluzionano la nostra vita, però non sono così evidenti trovo che sia in linea con questo spirito, per cui veramente un grande, grandissimo complimento a, a, a Elif Elif Eiter che ha fatto un'operazione ottima bello anche quello che c'è all'interno del museo perché quando abbiamo fatto la visita attraverso tutti questi piani veramente non si fi finiva mai di stupirsi perché c'è una così grande varietà di opere che veramente è aperta l'osservazione che si faceva l'altro giorno era appunto che forse mh, rispetto a quanto era stato fatto anni fa per cui il tentativo a tutti i costi di portare all'esterno l'arte di Second Life per farla conoscere nel mondo e in generale l'arte ai mondi virtuali forse adesso a posteriori verrebbe più da dire cercare di portare almeno all'interno critici e personaggi influenti delle istituzioni perché è proprio all'interno con questa forte carica immersiva che si riesce a sperimentare al meglio queste opere, almeno a distanza di tempo, io non entravo nel mondo virtuale ormai da, da qualche tempo, diciamo. E una settimana fa quando sono venuto al museo per la prima volta veramente sono rimasto direi anche commosso, veramente un, gran, un grandissimo lavoro, un gran bel lavoro. E come dicevo è bello nel museo questa capacità di aver creato una varietà di, di opere diverse dall'installazione alla scultura al dipinto, sono veramente lavori molto molto interessanti. La cosa che sarebbe bello vedere in prospettiva sarebbe anche una sezione in cui poter osservare i lavori di, di qualche tempo fa. Un'altra considerazione che si faceva è che bene o male da, nel giro di qualche anno molto la sensibilità è cambiato l'approccio all'arte che si realizza all'interno dei mondi virtuali. Nel 2007-2008 prevaleva più un gusto ludico, pop, Uh, molto divertente adesso mi sembra insomma uh, almeno da quanto ho potuto vedere nel museo che ci sia una, una tendenza ancora diversa quindi estremamente interessante e, e mi ha fatto piacere vedere tra l'altro nel museo ben rappresentati alcuni dei personaggi che io ritengo personaggi chiave per lo sviluppo e prima di second life e poi dei mondi virtuali penso per esempio a Bruno Cerboni che è un maestro assoluto non solo nell'arte ma proprio come vero pioniere tecnologico nel dare proprio una grossa spinta alla conoscenza e allo sviluppo dei, dei mondi virtuali. E poi penso a, a Patrick Moyat molto attivo sia all'interno di questi mondi sia all'esterno, un artista veramente notevole e poi ancora Giampiero Moioli, e Frida Corda, insomma tanti amici che poi mi ha fatto piacere attraverso le loro opere. Eh, L'altra cosa che dicevo sarebbe forse utile un domani all'interno del museo, avere come delle, dei tablet portatili o delle piantine che permettano man mano al visitatore di trovare eh, la sala, in cui c'è un determinato artista e di potersi spostare senza, senza problemi e, e quindi diciamo comunque come bilancio veramente ultra positivo per cui veramente l'unica co cosa che posso dire è che veramente apprezzo enormemente il lavoro che avete fatto Sarò un, un visitatore assiduo e, e, e veramente tanti tanti complimenti sia a Roxelo sia a Alfa, veramente un bellissimo lavoro e spero veramente anche all'esterno venga pubblicizzato come si merita. Quindi, complimenti, grazie Mario. Grazie, Mi sentite? Sì, sì. Sì, no, in un certo momento non andava più il microfono. No, ehm, dicevo, eh, sì, anch'io eh, ringrazio, ringrazio te, diciamo, perché con questa tua partecipazione ci hai dato anche ehm, uno stimolo in più, ecco, uno stimolo in più a credere in noi stessi, perché molte volte in questi mondi c'è anche bisogno di credere in noi stessi. E, ehm, ringrazio eh, ringrazio Alfa, eh, perché ha fatto un lavoro enorme in, questo, eh, in questi mesi, eh, un lavoro ma anche di dettaglio, pensando ai teleport, pensando, cioè, veramente, guardi, non so come eh, raccontarvelo questo lavoro, perché è, talmente, è stato talmente minuzioso, ma talmente anche tanto, eh, diciamo, curato che è impossibile da raccontare ma dovete solo vederlo, dovete solo vederlo per apprezzarne tutta la bellezza. E diceva Mario ci sono degli amici sì qui ci sono tanti amici e oltre a quelli che, che Mario ha citato mi fa piacere per, citare eh, Dan Coyote Antonelli mi fa piacere citare Velasquez Bonetto Sarimagia Sarimagia che adesso mi, mi correggerà eh, Giovanna Cerise l'ho già detto da Daccomondai eh, Madomix Umino Aquila della Notte con i suoi articoli ha sempre tenuto molto vivo diciamo, tutto quello che succedeva nel mondo virtuale, Capcatragu, mm, Melo Melo, eh, insomma tanti, tanti amici che eh, oggi sono qui con noi. Eh, Elisa Araya, ah, ecco, dimenticato io di una cosa importante, che questa volta abbiamo... Eh, tentato un'operazione diversa che non avevo mai tentato. Abbiamo ospitato nella prima, nel primo piano del museo tre artisti eh, che operano in real life. Eh, un acquarellista, eh, il maestro Raffaele Ciccaleni, un, eh, un artista poliedrico, diciamo, però in questo caso. Eh, si è presentato come fotografo, William Nessuno che è presente e Elisa Laraia eh, che è una performer, anche lei è un'artista a tutto campo, eh, videomaker e l'art la, director dell'associazione eh, LAP, Laboratorio mh, Arte Pubblica. E quindi abbiamo fatto questa operazione mai fatta di avvicinare artisti che operano solo nel mondo fisico ad artisti che operano in tutti i due e due i mondi. Penso che questa cosa sia. Uh, Diciamo ecco anche in questo è cambiata la nostra sensibilità e il nostro modo di vedere le cose. Prima pensavamo, ecco, eravamo pur, i puristi della, della media, media art, oggi eh, pensiamo che siano cadute le barriere per cui eh, possiamo parlare tranquillamente di art, perché e qui dentro vi sono persone che studiano, che hanno molte conoscenze, che approfondiscono, che usano strumenti difficili, um, strumenti tecnologici sofisticati. Adesso cito uh, Cerboni, che um, ha presentato dei lavori fatti in, uh, in maniera diciamo, dice lui stesso, invece di usare i pennelli, invece di usare um, i colori eclibici e cioè i colori d'olio, oggi usiamo strumenti tecnologici come Photoshop e altre cose come gli artisti di Second Life usano Blender, usano Maya, usano programmi molto difficili anche da usare e realizzando, diciamo, avendo risultati molto insomma, specifici e particolari. ecco, si, ve, si vedono le cose, cioè si vede l'evoluzione che questi lavori hanno avuto da, cinque anni a questa parte e Mario stesso se ne è accorto insomma che ehm, ci troviamo di fronte forse a lavori eh, diversi rispetto a prima prima forse si prestava più al gioco eh, innanzitutto per i com favorevoli commenti che avete fatto prima eh, vi ringrazio tantissimo volevo effettivamente congratularmi con tutti voi perché questa è una cosa io diciamo un minimo di esperienza diciamo, in questi mondi ce l'ho avuta e devo dire che questa è un'iniziativa veramente a massa critica, cioè del, da quanto io possa ricordare. E diciamo tutto è fatto con professionalità, curato, eh, sono curati gli ambienti. Si vede che praticamente c'è una capacità di gestione per cui 40 anni artisti... In Europa ma non solo, perché abbiamo anche artisti, eh, diciamo, dagli USA, sì, ah. eh, quindi sicuramente mh, è stato sempre così, e, mh, è stato sempre aperto a tutte le nazionalità, non, non ha mai fatto, diciamo… Uh, un, un problema campanilistico dell'Italia e quindi è un luogo dove si incontrano proprio europei, americani, tedeschi insomma è un luogo internazionale e questo è anche un valore secondo me è un valore perché qui veramente insomma, non, non facciamo questione di lingua eh, ci arrabattiamo anche se in inglese parliamo benissimo però alla fine insomma ci capiamo, ci capiamo e comunichiamo eh, su quello che ci piace ci di cui ci interessa comunicare. E certo la presenza di Alfa è stata determinante per, ehm, per la ripartenza del museo, perché io ehm, ve lo posso dire sinceramente, avevo iniziato perché mi dispiaceva far morire questo progetto, perché è stato un progetto importante però insomma forse ecco, avevo bisogno anch'io di, un, di uno stimolo, avevo bisogno di un affiancamento e quando ho chiesto ad Alfa se... Grazie eh... ancora per questa meravigliosa serata e questo museo che è tornato e è rinato in maniera più bella che mai. Eh... Grazie. L'ultimo appuntamento a cui ho partecipato a Roma appunto era il primo festival della Media Art organizzato eh, dalla Fondazione Mondo Digitale, eh, un festival per parte come molti altri in cui la parte espositiva è buona, curata piuttosto, piuttosto bene, è incentrata sia sulla presentazione di video che di alcune, di alcune installazioni interessanti tra cui l'opera di Alessio Chierico o la web photography di Max Serra di Falco e, e tanti altri artisti eh, italiani che hanno una forte valenza possiamo dire all'estero quasi più che, che in Italia eh, ma senza fare i soliti discorsi, la cosa importante di questo festival, che secondo me è importante anche eh, per una visione futura del museo del metaverso, è quello della formazione. Eh, cioè, questo festival ha coinvolto 1200 studenti delle scuole romane con una serie di, di workshop, e eh, una serie di laboratori eh, che sono stati importantissimi. Eh, per evidenziare l'importanza del rapporto fra arte e tecnologia cosa che molto spesso secondo me si perde un po' di si perde un po' questo valore in quanto quello che si vede nel mondo virtuale eh, quello che viene presentato eh, realizzato con i mezzi digitali, eh, molto spesso eh, visto mh, la grossa diffusione negli ultimi anni e la facilità di acquisto di questi mezzi eh, rispetto al passato con tutti questi automatismi che permettono un po' a tutti mediocramente di fare qualcosa, rischia un po' di perdere la sua valenza il contenuto del linguaggio estetico e essere sopraffatto da quello che è il ludico, secondo me, proprio invece attraverso una formazione. Ehm, dei giovani ma anche delle, delle persone me, meno giovani con incontri di questo tipo eh, anche il museo del metaverso potrebbe riuscire a scavallare quel muro che, con cui si combatte eh, da anni in Italia, basta pensare all'esperienza del video art dagli anni 70 ad oggi eh, che è rimasto un patrimonio nascosto e così come dicevo prima tante opere e tanti artisti hanno molti più meriti fuori dal confine grazie maurizio grazie, maurizio. Prego, grazie a, a voi questa testimonianza, questa testimonianza da roma, roma che cosa è succede su questo fronte, fronte. È un fronte, che, ci fronte che ci interessa Un microfono fischia, forse, forse il mio, chiudo, eh, non so se c'è qualcun altro che vuole, Paolo, Paolo Valente, non ci dici niente, sei lontano tu oramai da noi, dai mondi. Cioè? dici. Sì, sì, scherzavo. Beh, dico tu che hai seguito, insomma, eh, diciamo l'evolversi del museo, hai seguito un po' tutte le fasi, che ne pensi di questa cosa? Beh, personalmente ho seguito soprattutto l'aspetto tecnico di questa, di questo, di, di, della costruzione di. Ah, ma chi è? Liku poi... che parla? Ah, è Liku che parla. Mi sentite? Sei Liku? Sì, sono io. Ah, ok. Ok, ok, okay. sì. Dimmi, dimmi. Dicevo che personalmente ho seguito più la, tutta la parte tecnica della realizzazione di questa, di questa cosa. Sì. E francamente devo dire che oggi, anche per OpenSim, è un successo enorme perché 67 avatar, tutti riuniti insieme in OpenSIM fino adesso. Mi sembra che si sono visti solo al, proprio al congresso di Open Simulator, non in altre occasioni. Ed è anche una grande vittoria tecnica perché siamo in una SIM con 9.000 script e oltre quindi, eh, quasi se, più di 16.000 prims. Quindi per chi diceva che magari OpenSIM era ancora un pochino indietro rispetto a Second Life, forse oggi stiamo dimostrando che possiamo fare qualcosa, possiamo anche utilizzare tutta la libertà che questo strumento ci dà rispetto a Second Life per certo. fare dei progetti che su Second Life, certo. francamente, eh, non era possibile fare. Qui possiamo fare molto, molto di più. Certo. Possiamo utilizzare questo strumento che ha delle potenzialità infinite per creare... Mh, per fare grandi progetti senza avere fra l'altro enormi spese esatto, esatto. pensiamo che qui siamo eh, quanti siamo in questo momento siamo, mm, siamo in 68 68 avatar che possono parlare in chat e <ride> possono parlare in, in voice è anche una possibilità di incontro notevole è, certo enorme Mm -hmm. far, far incontrare poi persone eh, fra l'altro la, la cosa eccezionale da tutte le parti del mondo unite in un esatto. unico progetto è qualcosa certo. di eccezionale quindi diciamo Questo che sicuramente. oggi per me sto aprendo una, un barile di birra perché devo festeggiare <ride> ma anche noi festeggiamo tutti no, Paolo Valente diceva dice cioè, Poi per fare cosa? Eh, vabbè, questo per fare cosa certo poi dipende da, dipende da noi, insomma, è ovvio. Eh, come dicevamo prima, adesso l'obiettivo è quello eh, che, che questo, eh, di far sì che questo progetto eh, sia, abbiamo tendere a questo risultato. Perché a volte ecco, non è un rimprovero, no? però gli artisti tendono ad affidarsi, nel senso che si affidano e diciamo, si aspetta sempre che qualcuno pensi, che, che pensino gli altri a fare, invece la comunità, tutta la comunità deve pensare diciamo, allo sviluppo di questo progetto, perché questa poi alla fine è una comunità, è un luogo è una comunità con dei, degli, dei requisiti ben precisi questo penso Alcuni versi continuo a fare diciamo, in forme diciamo, anche molto diverse e soprattutto legate anche all'arte. Oltre a quello che faccio io, io sono un architetto, quindi mi sono occupato molto da, dopo l'esperienza di Second Life di Cross Mediale. E, diciamo, perché Quello che rimane alla fine è il valore culturale di quello che abbiamo fatto, prima ancora che diciamo, questo fosse riconosciuto come un valore artistico o creativo, così come si definiva, diciamo, questo livello primo dell'arte in Second Life. Noi ci fermavamo molto sul termine ancora um, creativo prima di artistico. Dico Molto coraggioso però bisogna rompere tutti gli indugi che allora avevamo e che in qualche maniera anche gli artisti hanno sempre un po' sofferto. No? Cioè i veri pregiudizi l'ho trovato molto di più da parte degli artisti di Second Life rispetto all'arte in totale che da chi ha fatto arte rispetto all'espera sperimentazione, anche, cioè diciamo anche alla possibilità di fare opere tra Second Life o no, io ho avuto la fortuna di lavorare con degli artisti che tranquillamente lavoravano dentro e fuori Second Life, dentro e fuori diciamo, digitale, reale, quello che era importante era l'opera, il pensiero che c'era dietro, la ricerca, perché spesso diciamo, l'arte è stata eh, un po' Eh, da apripista no? anche rispetto a tutta l'esperienza che abbiamo fatto da, da, da, dalla metà degli anni 2000 diciamo ad oggi rispetto a quello che abbiamo chiamato digitale e virtuale. Un abbraccio grandissimo e adesso eh, andiamo dove allora c'è Dan Coyote con la sua performance, chi vuole vedere le la struttura la struttura, decidete voi quello che volete fare. Siamo in tanti, possiamo anche decidere di fare cose diverse. Va bene, Roxano? Si, sì. mi sentite? Sì, chi è? Elisa, la Raya. Oh, Elisa, ciao. Dice ciao. Eh, sono qui, riesco solo adesso a collegarmi con il microfono. Una bellissima eh, serata e volevo ringraziare te e volevo ringraziare tutti questa sia per me simpese, bellissima occasione. Si è emerso appunto il concetto di, di creare delle sinergie. Eh, quello che diceva Paolo è molto vero, rispetto a quello che succedeva anni fa, bene o male adesso bisognerebbe forse cercare più di, di compattarsi, di creare un gruppo. Di, di portare avanti allora, queste idee e questo forse allora non c'era e, e la base credo sia questa l'altra cosa come dicevo bisognerebbe cercare